Grazie Presidente, io sarò molto più rapida dei 15 minuti, insomma ringrazio innanzitutto di aver calendarizzato questa proposta oggi, È una proposta che eh, nasce dal lavoro eh, non solo ovviamente della Commissione, ma da un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento anche della Commissione ovviamente Politiche Sociali e della Commissione Commercio e eh, soprattutto che Diciamo un lavoro che nasce eh, dalla volontà del disability manager Andrea Venuto che eh, era, è stato presente nella commissione in cui noi abbiamo espresso eh, parere e, allora, sulla delibera che eh, oggi esaminiamo in aula e eh, pertanto il ringraziamento speciale va a lui proprio in qualità di promotore di questa, ehm, di questa delibera. Allora, nel testo voi, eh, come avete letto, insomma, si tratta di una delibera che dà degli indirizzi eh, riguardo al regolamento edilizio che gli uffici del Dipartimento Urbanistica stanno preparando. Eh, devo ricordare, mi corre l'obbligo di ri ricordare, che il regolamento edilizio attualmente vigente, anche se ha avuto poi nel tempo ovviamente delle modifiche, risale al 1934, per cui è in corso a livello nazionale, diciamo, un lavoro che eh, tende a uh, unificare, ad omogenizzare questi eh, regolamenti eh, proprio per tutti i comuni perché eh, si era visto che poi con l'andar del tempo ciascun comune aveva un po' eh, fatto da sé in autonomia. Quindi a seguito di una conferenza unificata a Stato Regioni eh, si è dato inizio proprio a questo lavoro per uniformare i vari... Eh, adottati dai singoli comuni quindi oggi noi ci troviamo in questa fase così eh, transitoria, intermedia in cui gli uffici con la collaborazione ovviamente della regione e anche della città metropolitana stanno predisponendo eh, questo nuovo regolamento edilizio tuttavia noi eh, ci siamo inseriti in questo lavoro come parte politica eh, per eh, dare un indirizzo su alcuni temi e in particolare oggi appunto il tema e quello della nell'eliminazione delle barriere architettoniche eh, ecco perché la delibera parla appunto nel titolo del redigendo regolamento questo insomma per dare un chiarimento a tutti anche a coloro che non fanno parte della commissione urbanistica quindi è un, una delibera che eh, qualora approvata da tutti come mi auguro eh, servirà agli uffici per eh, introdurre all'interno del nuovo regolamento edilizio queste disposizioni disposizioni che mirano appunto come si legge nel testo ad eliminare le barriere architettoniche sia dagli edifici pubblici eh, che dagli edifici privati eh, e anche quelli soprattutto edifici privati aperti eh, al pubblico quindi quelli eh, si pensa in particolare a quelli in cui vengono svolte attività ricreative, eh, culturali, sportive ma anche eh, commerciali eh, nello specifico e eh, sia per quanto riguarda appunto delle nuove edificazioni, quindi nuovi edifici in costruzione, ma anche nei casi in cui questi immobili siano soggetti a interventi di eh, ristrutturazione edilizia. Il nostro obiettivo è appunto quello di rendere tutti questi immobili e questi edifici completamente eh, accessibili a chiunque, anche eh, a chi ha appunto delle eh, difficoltà da un punto di vista motorio ma anche delle limitazioni eh, di carattere eh. Questa amministrazione insomma, sta facendo tutta una serie di eh, atti, di azioni eh, concrete per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e recentemente infatti la Giunta ha approvato anche i cosiddetti PEBA, che sono delle linee guida, dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche che forniscono appunto delle linee guida anche per i municipi. Eh, in questo caso invece eh, con il regolamento edilizio noi vogliamo andare ad incidere nel futuro su tutte le realizzazioni eh, di eh, diciamo, le nuove edificazioni ma anche semplicemente le ristrutturazioni edilizie che ehm, diciamo, avverranno eh, in, in futuro per cui eh, il, diciamo, il criterio che noi abbiamo seguito è proprio quello di eh, consentire in questi interventi edilizie di incentivare soprattutto l'eliminazione delle barriere architettoniche ovviamente le normative a livello nazionale già esistono e ad esse bisogna a tenersi nel momento in cui vengono realizzati questi interventi eh, edilizi, ma eh, con la delibera Non la sentiamo più consigliera, da qualche secondo Adesso mi sentite? Perfettamente Ok, non so perché mi si è disattivato, ho visto che si era disattivato momentaneamente il microfono, anche se non l'ho toccato, comunque. Allora, eh, stavo semplicemente dicendo che eh, con, il con questa delibera si entra più eh, nel dettaglio, quindi si danno anche delle indicazioni tecniche precise e eh, poi un altro punto importante è quello che eh, l'intenzione della delibera è quella di rendere gratuito anche l'occupazione del suolo pubblico nel caso di intervento che eh, diciamo, possano in qualche modo occupare eh, il suolo pubblico penso ad esempio, faccio l'esempio delle rampe che possano occupare un marciapiede senza ovviamente togliere eh, spazio a, ai pedoni e ai passanti eh, per cui eh, poi eh, magari ci ritorneremo sopra in un intervento successivo abbiamo presentato anche un ordine del giorno in modo tale che questa nostra eh, diciamo, indicazione venga recepita anche nel regolamento eh, che nello specifico eh, si occupa di eh, OSP e, ehm, e COSAP. Io eh, eccomi, mi fermerei qui con l'illustrazione della delibera e la, insomma ascolterò gli altri interventi per riprendere magari poi con la, la, la dichiarazione di voto finale. Eh, volevo semplicemente dire che noi ci teniamo molto a questa delibera perché come con altri atti precedenti, con che sono state già votate eh, all'unanimità dall'Aula, vorremmo vedere anche e soprattutto una città eh, diversa e eh, più eh, davvero eh, accessibile eh, a tutti. Grazie.